She L'aquila è il testimone di Wakantanka. È la creatura che può raggiungerlo. E gli dice quello che facciamo. E gli porta anche le nostre preghiere, i nostri... quello che noi vogliamo e speriamo raggiunga, Vakantanka è l'infinito e tutta la nostra vita è una tensione verso l'infinito. Noi sappiamo che pur non riuscendo a concepirlo, però riusciamo a chiamarlo infinito. L'universo riusciamo a chiamarlo universo una leggerezza sconvolgente quelle ossa qua sono di una di una... una meraviglia